Benvenuto in questo nuovo video su Forza Horizon 5 Io sono Glacia Sphere e qui vediamo il perché delle auto che trovavamo prima nel secondo episodio e che non capivo da cosa venissero fuori Erano i miei premi fedeltà Forza per aver giocato a Forza Horizon 4 mi hanno dato la McLaren Senna del 2018 e per aver giocato a Forza Motorsport 7 mi hanno dato la Porsche 911 GT2 RS sempre del 2018 io in realtà avevo giocato anche Forza, uh, Forza Motorsport 5, 6 e basta, 7 effettivamente. A quanto pare mi sa che per quelli però non c'è un premio fedeltà. In ogni caso, andiamo, eh, maestri dell'auto, no, questi sono i punti che possiamo spendere, otteni subito 20.000 crediti. Questo non va bene. Ah, non ho sbloccato questo qui. Ok, dai, prendiamoci i punti esperienza. Ok, e poi andiamo su centro messaggi. Ok, il centro messaggi ti offre tutte le notizie più recenti sul mondo di Forza Horizon 5. I messaggi sono suddivisi in categorie e sottocategorie per permetterti di accedere velocemente ai contenuti di tuo interesse. Ok. Notizie Ok, qua tirano il benvenuto Hanno preparato una playlist Introduttiva eh, Che inizierà L'11 novembre Ok, possiamo completarla Per ottenere delle ricompense Va bene Auto regalo La Chevrolet Corvette è quella che ho scelto Che ho scelto io tra le tre iniziali Immagino, no? Che dovrei aver già avuto Ok Collezione auto Hai ottenuto altre due auto Appunto la McLaren Senna E la GT ah, non, non mi ricordo il nome di quell'auto Andiamo bene Ok Vai a vedere dove saranno qua Ci sono 534 auto totali Io proverò a prenderle tutte Ma <ride> che cazzo dico non ce la farò mai Però ci proverò comunque poi pacchetti auto, andiamo a vedere Questo è Pacchetto auto di Forza Horizon 5 disponibile Vediamo un po' mm, Però non lo posso comprare Questi mi sa che sono quelli premium immagino di sì volendo li si può acquistare immagino fuori dal gioco come di ok quindi lo scorso episodio abbiamo appena completato la corsa mista di muregé arrivando primi ed ora andiamo a fare qualcos'altro andiamo a fare questa circuito cross country dell'aeroporto vai allora, completa il circuito cross country dell'aeroporto, ok, vinci sul circuito cross country dell'aeroporto, va bene. Visualizza i riconoscimenti. To ok, quindi qui ci hanno detto non guardarli per ora, ma vai e fai le tue, fai le tue cosine che questi si sbloccano da soli. Effettivamente molti li ho già sbloccati pur avendo iniziato a giocare da tipo, boh, un'ora. Ok, questi sono i riconoscimenti, benvenuto in Messico, ah va bene. Ce ne sono un casino, tantissimi. Vabbè, piano piano, piano piano, andiamo al circuito cross country. Oh, e si ritorna a guidare. Io intanto ti ricordo come sempre di lasciare un mi piace al video e di commentare scrivendomi qual è la tua esperienza su Forza Horizon 5 e dove sei arrivato. Magari anche qualche consiglio sulle auto migliori da usare e da potenziare. Perché io ho letteralmente appena iniziato a giocare, non mi sono documentato. Qui però voglio prendere l'XP. Bella lì. Quindi non so ancora quali siano le auto migliori, per esempio per fare le zone di derapata, che sono quelle che nel Forza Horizon 4 mi hanno fatto... Svenare di più per cercare di, di completarle. Allora, sotto il ponte c'era un cartello che io voglio andare a prendere prima di andare all'evento. Ok, ero già salito a livello 2 in teoria. Allora, sarà più dietro. Eccolo, questo è un fast travel board. Smash them to get a discount on fast travel. Smash them all and horizon will cover all your expenses. Interessante Ora ritorno però sul ponte Ho visto che avevo anche un premio da, da prendere Però dovevo premere X prima eh, Questo muro non so se vi posso buttarlo giù No, ok E giocando un po' Forza Horizon Poi ti fai l'occhio E riesci a capire subito cosa puoi distruggere E cosa non puoi distruggere e anche a che velocità, perché dipende anche la velocità a cui stai andando. Ecco le, le aree che si scoprono. Abbiamo scoperto la selva. Ho il buon wallone davanti a me, ok, nella, nella scoperta delle aree. Ho visto un XP selvatico nella mappina. Eh, mi dispiace, ma io non resisto a questi collezionabili. Intanto, sto ancora usando questa Hunigan che avevo usato nella scorsa gara. Anche per variare un po', e non usare sempre la solita Chevrolet. Vai, altra strada scoperta. Qui ci sono un bel po' di stradine da scoprire. E c'è anche un XP trovato dentro? Sì. Ok, distruggendo Fast Travel invece mi hanno detto che eh, potrò risparmiare sul punto il viaggio rapido, quindi a costa, costa, costa crediti, spostarsi con il viaggio rapido. Però distruggendoli tutti potrò viaggiare gratuitamente. Circuito Cross Country dell'aeroporto, un'esperienza cross country unica. Questo aeroporto abbandonato è molto pianeggiante con superfici ruvide che un tempo erano asfaltate, il che significa che puoi sfrecciare a velocità sorprendenti. E allora prendiamo un'auto dalla velocità sorprendente. Inauguriamo la McLaren Senna del 2018, l'auto che ho preso grazie al premio fedeltà per aver giocato a Forza Horizon 4. Inauguriamola. Vediamo un po' come si guida. Probabilmente è talmente potente che andrò fuori strada alla prima curva Andiamo con la McLaren Senna Ok, diamo un'occhiata alla difficoltà Ed è superiore alla media Lo lascio superiore alla media per ora Poi in caso lo aumenterò se diventa troppo facile Sono partito, son partito tardi Aia, dovrò recuperare. Intanto qua tagliamo un po' la curva e si recupera. Ah, cacchio però. Mi sa che ho fatto la cazzata a prendere quest'auto. È tutta fuoristrada questa pista. Mm. Anche se il PC, ovviamente cittone Riesce a guidare come se niente fosse Cittoni infami Niente, mi sa che questa non sarà buona la prima Dovrò prendere un'altra auto Perché è ingiocabile con questa Guardate che bello anche la rettone che si tira su Ovviamente questa non è una... Modifica di forza, una novità di forza horizon 5. Ecco finché si rimane sull'asfalto è ok, poi si va sulla terra e via! Come un'anguilla. No, niente. E eh, qui mi spiace ma si deve riavviare l'evento. Mi farà riscegliere di nuovo l'auto oppure. Ah eh... no, devo, devo abbandonare la gara. Ok. Intanto avete visto che la videocamera si è un po' mossa da sola? Si è stato disconnesso, vabbè, questi sono i problemi che hanno loro in forza Razion di connessione. Partecipa all'evento, giocatore singolo. E proviamo a prendere di nuovo la Unigun a questo punto. Andiamo di nuovo con lei e vediamo come va. Comunque vi stavo dicendo che la telecamera si muove da sola, sembra. Ma in realtà è un software di Nvidia che sta gestendo un po' tutto Anche lo sfondo sfocato È tutto via software Per questo non è precisissimo certe volte Ma ha praticamente fatto svoltare una webcam che costa 30 euro attualmente È la livecam di Microsoft Probabilmente molti ce l'avranno in mente se hanno provato a streamare con pochi soldi O a fare video con pochi soldi questa curva mi frega sempre, dannazione Ok però è già molto meglio Vado piano, quello è vero Vado piano rispetto a loro Però perlomeno posso tenerla un po' meglio in strada Però in questa curva vedo che posso recuperare parecchio terreno Devo prendere meglio la curva iniziale questa non è l'auto uguale a me sì. in questa seconda parte della gara si sì, posso recuperare abbastanza Devo stare attento in quella prima curva Tanto davanti il buon Dario, via, fuori dalle palle Dario questo qua. E perché, per chi non lo sapesse forza Horizon questo non dal 5 ma da... sicuramente anche dal 4 e ti, fa, ti mette i nomi dei tuoi amici o delle persone che segui eh, su, su Xbox, con l'account Xbox, come avversari. Ecco, e mi sono fatto fregare di nuovo da questa curva, che l'ho presa male. Ecco, mi arriva Dark Andros, ok? E qua però si taglia, si tampona e si taglia. Perché come ho detto nello scorso episodio... Con la CPU senza pietà Scorrettezze al massimo Dato che loro tecnicamente Sono tipo perfetti Ovviamente non a questa difficoltà Sono perfetti probabilmente Se mettessi la difficoltà massima E magari nemmeno lì Comunque là davanti Quel trio è Stavo per dire è difficile da prendere E in realtà l'ho preso Però sono andato fuori strada eh, qui era proprio un, uh, un rischio A eh, prenderlo Abbiamo l'ultimo giro L'ultimo giro Questa curva stavolta però la voglio fare bene Mannaggia Ecco così si fa E così non si perde terreno sui primi Non vorrei prendere troppo la scia qui Perché altrimenti ci passo sopra E eh, appunto Con i salti bisogna stare attenti Testa a testa con walone Sportellata a gualone. E si va di nuovo primi. Ed ora via! Via verso. Verso il traguardo! Vi ricordo che potete scrivermi, potete aggiungermi eh, se volete giocare con me. La mia gamer tag è Glacial Spear 96, la vedrete anche alla fine della gara e dovrebbe essere anche scritta in descrizione ovviamente se volete giocare con me iscrivetevi al canale mettete mi piace e potrete anche comparire in video volendo primi ok tutti con la Unicorn Cossi e la Peugeot 207. C'era anche la Porsche e un'altra auto che ha preso solo uno. Ok. Bene, completato anche tutti gli obiettivi. Io sono uno di quei giocatori completisti che se ci sono dei, dei task, degli obiettivi anche secondari, tenta sempre di farli. Ok, andiamo a prendere quella XP davanti a noi, per concludere il video. Ecco, eh, facciamo un Rison in singolo che mi ha già rotto le palle, questo conto alla rovescia in sì, sì, sì. Allora, dovrebbe essere sopra questo aereo, giusto? Ah, perfetto, non devo nemmeno fare il salto. Posso andarci con calma. Preso. Andiamo a prendere quell'icona di Fast Travel e l'altro XP Ah, per il Fast Travel invece qua devo fare un salto Ecco qui Facile, era molto facile E andiamo a prendere anche questa icona dell'Exp Che è qui Ottimo Bene, con questa Con questo piccolo XP